Bimbe, buongiorno! Che giorno è oggi? Il giorno dove andiamo a prendere il gatto! E siete contente? Sì! Vi siete svegliate prestissimo! Siamo sveglie dalle 7 e 50! Adesso sono le 10 e mezza. Dove dobbiamo andare prima? Andare a messa. Andiamo a messa, dobbiamo prendere il foglio per l'iscrizione al catechismo e subito dopo finalmente andiamo a prendere il gattino. gattino. Sì, amore! Siete felici? Eh, oggi ce lo spupazziamo tutto con calma bisogna aspettare che lui da solo si ambienti in casa e con noi ok? quindi non iniziate a prenderlo subito in braccio a strapazzarlo troppo perché altrimenti si spaventa e poi facciamo più fatica va bene? Okay. allora adesso andiamo in chiesa ci vediamo dopo Ani, vieni siamo uscite a prendere una boccata d'aria dalla chiesa, vero? ti stavi un po' stancando amore? eh? La mamma, Tra la pochi cosa, minuti eh? Cosa che, detto a me. che tu sei stata battezzata in questa chiesa e il prete che sta celebrando cerebra la messa oggi è il prete che ti ha battezzata. Sì, quella sì. di Vanessa dove si sposata. È un'altra chiesa dove di... Esatto, nella stessa chiesa invece dove mi sono sposata io è stata battezzata sì, Vanessa. Corriamo, vediamo chi ha allora. No, amore, non corriamo perché. No, non si corre, dai. Che... Ah, ecco. Non farti male, non cadere. Manca veramente poco. Lo sai che tra un'ora andiamo a prendere Gin? Gino. Gin. Gino. Ti piace il nome Gin o vuoi cambiarlo? Sì, mi piace. Poi noi siamo fortunatissimi perché domani la tua scuola, e quella anche di Vanessa, è chiusa. E siamo a casa perché ci sono le lezioni a faceggio e quindi è chiusa. Lo so. E quindi possiamo stare tutto il giorno con il gatto. Il primo giorno in cui sarà in casa nostra, anzi il secondo, possiamo stare tutto il giorno con lui. A few moments later. Shani, non ti rindo, ok? Andiamo, bimba, andiamo. Mamma, guarda che non c'è Anastasia. Come non c'è Anastasia? No. Ma è uscita prima di noi. Dai, che ci sta aspettando. Siamo in ritardo Dai ma dov'è? Ani Dove è rimasta fuori? Ma sì vai a controllare Dov'è? Ani Muoviti che dobbiamo andare Il gatto ci aspetta Andiamo? Sì Ciao che sei monella eh. Eccoci pronte ad andare a prendere il nostro gattino sì. Ciao Grazie, senti la Sissi. Anastasia, mi raccomando, eh, non avere paura perché vuole solo giocare con te. Faccio tutto il giro. Solo tiro. il pensiero mi viene da ridere. Ragazzi, mi sono dimenticata il trasportino e quindi sto tornando alla macchina perché non sono abituata ad avere un gatto. Ragazzi, siamo in macchina e guardate un po' chi c'è con noi. Ciao. Gin è qui con noi eh. A... però possiamo eh. chiamarla come vogliamo Come ti piacerebbe chiamarlo? Eh. Non ti piace il nome Gin? A me piaceva Gas Ma no, non me lo ricordo mai Gin, come Gino? Chiamalo ah. Gino eh, Adesso Gino. andiamo a casa e seguiamo, eh, Vanessa, tutti i consigli che ci ha dato l'allevatrice E faremo vedere ai nostri iscritti che cosa faremo per lui, va bene? Mm. Come siamo, amore? Adesso lui sta cercando di ambientarsi in questa stanza, ok? okay. Hai capito perché l'allevatrice ci ha detto di chiuderlo in una stanza per due o tre giorni? Così che lui si abitua a noi e alla casa, altrimenti, se noi lo lasciamo libero, lui si nasconde da qualche parte e noi non lo troviamo più anche perché casa nostra è abbastanza grande. Adesso abbiamo messo la pappa di gin e la Quetta. E Vanessa sta cercando di farlo giocare, sì. ma lui è nascosto. Ragazzi, lui lo stia stava buttando via e con il pesciolino. Se lo so. Se lo so. Eh sì, voleva allora, giocare. È... Dov'è Gin? È nascosto. Guarda! Allora stava, aveva ragione, mi piace. Eh, mi piace il bidet a Gin, guardalo. Ciao amore! Mamma, sono felicissima! Amore. Oggi è il primo giorno, domani è il secondo giorno, domani possiamo fare quello che vogliamo. Magari possiamo andare a prendere in braccio, mettere l'assassimato e guardare tutti quanti tirare insieme. Certo, coccolarlo tantissimo, eh? È tantissimo, quindi... Come? Sei felice, amore? Adesso mangia, che non abbiamo ancora pranzato. Sì, per mangiare la carne. Va bene. Guardate, ragazzi è il nostro Gin, Gasper c'è chi lo chiama Gasper e c'è chi lo chiama Gin Anastasia vuoi provare a prendere Gin per la, la prima la volta non. tienilo Ani è un gatto prendilo prendi. ferma allora vediamo invece Vanessa come se la cava a tenere il gatto come te la cavi? Beh. sentite, gli vogliamo pulire le zampine? Sì. Aspetta. Vediamolo un po', ciao tua, amore hai ciao amore ti dici la sua zampetta? pulisco la penne tutta vabbè oh lo volevo fare io e avete paura a prenderlo ma io no cosa stai dicendo? avete timore come avere un bambino guarda. guardate che bello guardate come Mi gli piace guardate come gli piace Mi sono detto, è rilassato quando arriverà la spazzola lo scappiamo tutto bene da lo pettinamelo tutto morbido sì. sì, allora ma... Vanessa Aspetta che ti do una salvietta. Tu te lo devi mettere coccoloso come se fosse un bimbo. Hai visto come l'ho tenuto io adesso? E poi lo carezzi. È come se gli fai un, un massaggino. Io prendo le salviette da cui sei. Oh, oddio! Cosa ha fatto? Cosa ha fatto Ania? Ah, ha tirato fuori la linguetta. Piano perché sennò si agita e si innervosisce vedi che vuol scappare ok ragazzi stiamo piano piano cercando di prendere confidenza col gatto fare in modo che lui si abitui a noi quindi ogni tanto eh, quasi sempre entriamo in bagno giochiamo con lui e dove lo troviamo sempre nel lavandino quindi credo che a lui piaccia proprio tanto il lavandino ma anche il bidet mi hanno detto forse i posti più freschi ci vediamo più tardi perché adesso lo lasciamo un pochino riposare allora facciamo merendina col kiwi brava e i compiti bravissima poi andiamo a vedere come sta Gasper, vediamo se sta facendo la nanna oppure no poi stasera andiamo fuori a cena Dovremmo e, lo... Farlo da solo. e lo lasciamo un pochino da solo amore vabbè si deve anche abituare a stare da solo è maturo. È molto no, maturo è questo tanti, kiwi diciamo. è, già... è buono, vero, è, è dolcissimo perché io li compro maturi perché a me piacciono così se no è astro e non riesco a mangiarlo mi brucia lo stomaco invece così sono buonissimi lo sai che il kiwi è il frutto che ha più vitamina C mm -hmm. sì. c'è chi pensa che sia l'arancia invece il kiwi fa benissimo quindi finisci il tuo kiwi finisci i compiti perché è il kiwi anche l'arancia ha tanta vitamina C ma il kiwi ne ha di più. più brava quindi finisci la merenda finisci i compiti e poi andiamo a vedere come sta Gasper ok? Prima allora andiamo a vedere come sta dove Dov'è? Eccolo lì, sempre lì dentro, da lì non si muove. Veramente spero che domani mattina sia un pochino più felice perché lo vedo molto triste, amore. Ciao, Cucciolo. Sei stanco, eh? Sei tanto stanco, vedi? Amore, lascialo tranquillo. Guardate che tenerone che è, oh, la bellina. Vabbè, a dargli la pallina, vediamo se la vuole, o se a quest'ora è stanco e vuol dormire, magari vuole farla nanna Comunque Anastasia è ancora un cucciolo, ha tre mesi. Eh. Guarda, in questa pallina c'è una ciotola. Ci sono dei, dei campanellini, no? Una ciotola. Eh sì. Allora Ani, ascoltami, adesso noi andiamo a dormire, sì? ok? E lo lasciamo tranquillo. Domani mattina ragazzi insieme a voi veniamo a vedere come sta, va bene? Ciao, buonanotte! Ciao. A domani! Mm. Se non avete visto, noi abbiamo cambiato copertina del video, vero eh, mamma? Il banner, si! Sì. Abbiamo messo un'altra copertina, perché poi si cambiano quando è stata già da tanto tempo. la cambiate! E diteci se, ci, se vi piace! Adesso eh? si è sdraiata! Si è sdraiato, un maschio! Yeah. Si è sdraiato, okay. ma adesso è tornato su! Lascialo tranquillo, che magari riusciamo a vederlo in faccia! Eh? Dai, lascialo tranquillo, lo lasciamo tranquillo. Okay. Che il primo giorno Dai. che è in casa nostra si deve ancora abituare, va bene, papà, è bravo a costruire, vero? ah sì, sì è stato e bravissimo. Guardate bello. che bello. Se sì, se ma se si la femmina? Sembra nei commenti e diteci se si assomiglia un po' alla femmina, mm -hmm. eh, guarda, che faccio, il musino, perché è un musino mm -hmm. molto delicato, però, guardate che bello. bello. bello. bello. Buonanotte, Gaspa. The next day Buongiorno ragazzi, mi sono appena svegliata, le bimbe stanno ancora dormendo, oggi sono a casa perché la loro scuola ha fatto da seggio e quindi oggi è chiusa. Vado a vedere come sta Gasper, la sua prima notte in casa nostra. Ieri, come vi ricordate, era molto spaventato, non siamo riusciti a fare un granché con lui. Quando tentiamo di avvicinarci, insomma, rimane un attimino un po' sulle sue. Andiamo a vedere come sta. Gasper ciao amore buongiorno ok ragazzi guardate Gasper è molto molto più attivo stamattina è molto meno spaventato e soprattutto ho notato che è molto più curioso e sapete perché? perché guarda fuori dalla porta del bagno quindi vorrà sicuramente uscire e noi se vorrà io lo faremo fare allora ragazzi si è svegliata Anastasia la mia sua e la sua prima richiesta è stata andiamo a vedere il gattino noi siamo già stati Anastasia Ma me metto Metti le ciabattine Brava Lo vedi? Lo spiamo noi ragazzi Dalla serratura della porta Brava, se la, Quando noi non ci siamo Non sappiamo se, se è davanti alla porta non Ah non da qua. Per non, beh, beh, Guarda che oggi può uscire se vuole eh. Anzi Gasper C'è Anastasia Gasper Ah, era lì, Gasper Adesso sai cosa facciamo, Ani? Gli teniamo lo... Vai, vedi Ani che oggi ha meno paura Poi scappa, è eh, lo stesso Perché l'ho notato anche con me Voglio. Un pochino e poi, e poi Io direi di fare così, Anastasia Oggi pomeriggio, piano piano Togliamo il tiragraffi E lo portiamo in sala Ok? Ma... Co così lui, no, dice di lasciarlo qua Ancora un giorno dai, dai. Pover no è meglio che stia in sala così lui esce adesso si sta lavando perché ha fatto la pappa lo lasciamo tranquillo due minuti tu fai colazione e poi veniamo a giocare ha mangiato sì vedi Ani che oggi è più tranquillo avete visto ragazzi oggi non ha tanto timore si fa avvicinare si fa coccolare non bisogna stargli troppo addosso secondo me dopo un po' si stufa come tutti i gatti del resto Che bellino, amore, si sta lavando perché ha mangiato, anche lui è pulito. Sì, guarda, è pulitissimo. Hai visto, amore? è pulitissimo. Senti, come lo vedi? Guarda, guarda che si fa le unghie, guarda che gioca. Guardalo oggi, come bello sveglio, sì. Sono contenta, brava, Anastasia! Bravissimo, amore.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 No, vabbè, poi... Li... <ride> Mi piace così. Ma a lui piace così, sì. Guarda, guarda, uh, che saltone! Super Gasper abbiamo! Gas, andiamo! Ma la adesso lasciamolo lì dentro un un pochino. Ma sì. Aspetta. Oh, yeah. Eccolo lì, vuol giocare oggi il nostro cucciolo. E oggi vuol giocare il nostro cucciolo. Che bello, Oh, oh. No, non si fa niente, non si fa niente. No, lo so che non si fa niente, però magari sbatte contro il tiragraffi. Ok, Ani, io ti preparo da mangiare. Intanto ti do un consiglio, lasciamo la porta aperta e vedrai che gasper oggi è. Oggi... No, Gasper deve uscire dal bagno, eh? Ma ci sono le porte su. Adesso andiamo a chiuderle. Ti... Guarda che vuol giocare. Hai visto? Stavo giocando con te. Comunque, vieni a mangiare, non ti preoccupare. Oh, un fantasma è arrivata Vanessa, dritta, dritta, a vedere come sta Gasper. Gasper adesso si sta riposando. Ha giocato tantissimo. Vanessa, stamattina, appena mi ha vista. era qua. Mi è venuto vicino, guardava. Dove c'è il cibo perché aveva fame, le ho messo da mangiare e adesso ho giocato tantissimo con Anastasia. Allora ho deciso di lasciare la porta aperta del bagno perché mentre io ero qua stamattina, lui col con la testina si rivolgeva verso la porta del bagno e guardava fuori perché secondo me è incuriosito e vorrebbe uscire. Ok, quindi diamogli sicurezza, lasciamo la porta del bagno. Se vorrà, uscirà, va bene? Guarda come gioca stamattina, eh. Ok, bimbe, è appena arrivato il pettine per pettinare il gatto. Bravo, amore. Ciao, Gas. Shh, piano, piano, piano, piano, piano. Coccoli, coccoli. coccoli. Sì, un attimo. Coccoline, a Gas. Aspetta che chiudo Ani, la... chiudi la porta della cucina che se va in cucina. Vediamo se va. Lasci, io sono curiosa di vedere no. se lo lasci. E boh. se va sotto il divano? Eh, pazienza. Ma secondo me va in bagno. No, no. Dove è il pettine? Ciao Gas, ciao amore. Ci fai vedere i tuoi occhietti? Va bene, accarezzano. Brava. Bravissima. Ciao amore. Ma a cosa ti piace a lui. Mi piacciono le coccoline vicino al collo. A sera noi lo facciamo quando è sera, meno poi si dorme e più tranquillo questa notte, vero? Certo lo facciamo meno. Allora, dalla testa in giù, così. Ma non riesco io. Sono... Ecco, vai tu. Io la prendo, Volevamo provare la... il pettinino di gas. No, no, mi la testa. Ma sì, dai, io. lasciamo stare. Quindi, ragazzi, il video finisce qua. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e, e lasciate un il... bel pollice in su. <ride> Eh, e se avete qualche animale scrivetelo nei commenti ciao ciao, ciao, ciao, ciao. ciao a tutti